E bentrovati di nuovo. Oggi sono qui con Ascagno e il ferri per parlare di Pirate piletic tra pochissimo su Time In, pronti per un nuovo giro di giostra. Oggi abbiamo Ascagno e il Ferri. Ascagno è il maestro scenografo di Terre Spezzate, hai costruito di tutto, non c'è progetto in cui tu non abbia messo le mani. Sei uno di quelli che ha visto nascere Terre Spezzate. Ferri, invece, tu sei da meno tempo rispetto a Scagno con noi, ma ti sei già dato da fare. Hai lavorato a grossi progetti, a Raven Crew, Willow Tree, Demetra, principalmente ruoli di scrittura e gestione della logistica, che è sempre un compito in grado. Benvenuti ragazzi Grazie Volete una caramella? No. Ma no, grazie No, no, no grazie <ride> Scambiati idea È qua Allora Oggi parliamo di Pirate Academy Aska, cos'è Pirate Academy? Dunque, Pirate Academy Un po' lo, lo spiega anche il nome È un live Pirati sulla barca E quando dico Barca Intendo Un veliero La Grace Una nave che abbiamo già Avuto modo di conoscere eh, Un veliero incredibile eh, Io da, da staff ci sono stato sopra poche ore, devo dire, ma sono state intense, intense, intense sì. e, <ride> e pazzesche. Mi immagino solo eh, la vita a bordo da parte dei, dei giocatori che hanno vissuto i loro personaggi per tre giorni l'ultima volta con Raven Crew, l'evento che abbiamo fatto proprio sul, sul veliero. E, ed è una location unica perché sei in mare su questi due alberi eh, con una churvain. D'eccezione proprio <ride> e, sicuramente folkloristica, la sua sì, volta, sì, sicuramente sì, a partire dal cuoco: il capitano, parte, la donna fa del parte capitano del, del, del paesaggio. <ride> e, e quindi Pirate Academy vede uh, i nostri pirati uh, a bordo del veliero che impareranno a veleggiare. E perché impareranno? Perché è proprio um, un'accademia navale per, per pirati che pirati non sono e al contrario dei marinai d'acqua dolce praticamente <ride> al contrario di, di Raven Crew che eh, sicuramente è un evento che è stato più eh, drammatico eh, tragico e, e esperienziale da questo punto di vista eh, Pirate Academy vuole essere sicuramente più scansonato sicuramente. An anche perché sì. eh, eh, diciamo che attinge la sua storia da, uh, da un diverso tipo di narrativa, non esteticamente parlando, ma uh, narrativamente sì, parlando. Il proprio a livello di, di ispirazione narrativa, mm -hmm. sicuramente. sì. Se io mi iscrivo a Ravencruz, mm -hmm. a parte che non posso perché mi pare che <ride> sia già sold out. È già sold out, oh, sì, Complimenti. <ride> Se io mi fossi iscritto a Ravencruz, a suo tempo, ecco, cosa avrei dovuto aspettarmi? Cosa ti devi aspettare? Come diceva Scanio, sicuramente l'ambientazione della location è incredibile perché abbiamo questo veliero eh, eccezionale bellissimo enorme eh, la possibilità di intraprendere e interpretare la vera vita di mare in una zona in un braccio di mare che è quello appunto intorno all'isola delba che è un posto bellissimo da vedere e quindi quando tu intraprendi questa esperienza ti aspetti ti devi aspettare prima di tutto l'avventura l'avventura a bordo di una nave bellissima e appunto in posti meravigliosi le ispirazioni, come diceva lui, sono ispirazioni rispetto al precedente evento più leggere, più, più rilanciane. C'è appunto questo gruppo di persone che viene presa e portata dagli eventi a trovarsi a bordo di una nave, a dover navigare, imparare a navigare, a diventare veri naviganti in poco tempo, perché il destino li ha messi lì, e scoprono di avere fra di loro intrecci, conoscenze, e dover intanto accumulare anche l'esperienza per portare a casa, la missione che il fatto gli ha messo davanti. Cioè la missione di imparare a, a diventare veri pirati per portare a casa quello che tutti i pirati vogliono. Quindi una sorta di scuola di polizia però ma, col, col Jolly Roger Ma col Jolly Roger Ho Con capito. le pistole scopre il pappagallo <ride> E il <ride> tesoro, tesoro E il tesoro ah. l'immancabile Forse più di uno E poi ricordiamo sa. che sulla Grace uh, Si dorme anche Nel senso che non certo. è solo un traghetto Che ti porta in un posto Ma è la tua nave Dove, na dove mangi Dove aiuti a preparare Da mangiare Dove c'è la cambusa Dove si dorme In cucetta Si mangia successo. Si dorme Si cucina Sulle la... Quindi una si location Con gioco continuato mm -hmm. Itinerante in esatto. più in mezzo al mare in più in mezzo esatto. al mare e non mi serve a poco è, è tanta roba è tanta roba è sicuramente un'ambientazione un che può essere molto molto come dire attraente perché si ispira appunto per esempio a Monkey Island per esempio a, a tutta questa narrativa piratesca però con questo margine di così di leggerezza un po' tipo i Pirati dei Caraibi un po' tipo i Pirati dei Caraibi esattamente esattamente sì a proposito di Monkey Island Uh, questa è la piratesca, se um, Monkey Island ci ho giocato, lo conosco, non dico grossa memoria, ma quasi E se penso a Monkey Island penso anche a una certa estetica, che comprende anche degli anacronismi In Monkey Island c'erano i distributori di lattine certo. e cose moderne, però riviste, riviste in chiave piratesca eh, Pirate Academy come si colloca invece? Allora, non troveremo distributori di lattine <ride> sulla Grace eh, Pirate Academy vuole avere un'estetica eh, Piratesca più vera Nel senso, dal punto di vista cinematografico mm -hmm. Mi vende da pensare a uh, Black Sails Costumi curati Le pistole a scoppio uh, Diciamo, il, il dramma della vita dei pirati Ciò non toglie che eh, Potremmo incontrare Delle delle situazioni, delle cose che vanno un po' oltre a quello che può essere eh, la vita storica dei pirati e quindi eh, situazioni surreali piuttosto che oniriche, eh, insomma non voglio dire niente ma... Ok però tu stai girando intorno alla vera domanda che volevo farti. Mm. Stai costruendo una scimmia a tre teste? <ride> non te lo dirò. <ride> non risponderò a questa domanda. <ride> ok, magari un pappagallo. Un pappagallo a tre teste? <ride> Uh, Un'ultima domanda per te, magari tornando un attimo uh, sul discorso della Grace. Uh -huh. um, voi ci avete già uh, avuto a che fare, come detto in passato, uh, uh -huh. con Ravenclaw. Quindi eh, anche mh, con la vostra esperienza, di, qual è la particolarità di organizzare un LARP uh, che si muove in mezzo al mare con una nave? Beh, sicuramente la Grace come location merita un approfondimento perché è talmente diversa, è talmente particolare da ogni altra location che va sicuramente eh, diciamo vista nel dettaglio con attenzione. È diversa perché si muove intanto continuamente e si muove in un terreno che per molti è inesplorato, come il mare no? E quindi tu, se resti in cambusa due ore, ti ritrovi in un posto completamente diverso da quello in cui eri quando sei sceso. E quindi tutto si è trasformato intorno a te e magari qualcosa di straordinario nel frattempo è successo perché sei arrivato in un posto eh, dove nessuno si aspettava tu potessi arrivare dove qualcosa di sorprendente ti aspetta solo una location come la Grace che di per sé è proprio una struttura eh, mobile ma che già è una location lei che si muove all'interno di una location più ampia che appunto è l'isola d'Elba e tutto il mare che la circonda è una combinazione talmente potente a livello narrativo che è inarrivabile per qualunque location che sia statica. Perché la differenza sostanziale è che proprio il semplice gi il gioco che prosegue trasforma tutta l'ambientazione e offre continuamente spunti e nuove, eh, nuove situazioni in cui i giocatori si troveranno a dover fare cose che non si aspettavano potessero accadere. ecco. Quindi, Mi promettete che ci sarà qualcuno che camminerà sull'asse? <ride> L'asse no? è sempre lì e qualcuno che con... merita di camminarci probabilmente ci sarà. I giri di chiglia <ride> se non fa il bravo? Se non fa il bravo qualcuno che se lo merita lo troviamo. Comunque a proposito della location, la Grace, non dimentichiamo che comunque attorno abbiamo le coste, gli approcci. Certo, e quindi... perché non si giocherà solo a bordo, Beh, solo della no, nave, ma... In passato Raven Crew, anzi, anzi, gli sbarchi sì. sono stati parte del gioco, quindi la Grace giungeva in una caletta e giù calare la, la barca a remi per arrivare sulle sponde e scoprire... Questa interazione fra, fra terraferma e, e navigazione è proprio un punto forte perché appunto mm -hmm. crea tutte queste situazioni Beh, Del resto se c'è un diverse. tesoro, una mappa del tesoro, ci sarà un tesoro seppellito da qualche parte e non lo si può seppellire in mare. Ah, <ride> si può provare, <ride> ma è difficile recuperarlo. poi. Va bene, io vi ringrazio per il tempo che Grazie ci avete dedicato. E invito tutti i nostri spettatori di non perdersi. <ride> io adesso la volevo una caramella. Volevo mangiare una. <ride> ma Qualcuna è andata a seppellirla e dovrete cercarla con una. Partiamo dalle caramelle. Dicevo. <ride> Grazie per il tempo, grazie a voi per averci seguiti anche questa, questa volta e vi diamo appuntamento alla prossima puntata Mi sono fatto il